Grazie. Allora, riprendiamo la prima sessione sulle pratiche di riqualificazione fluviale in Italia. Scusate, scusate per favore. Grazie. Quindi riprendiamo questa prima sessione e il primo intervento è di Valeria Garibaldi dell'area ambiente della Fondazione Cariplo che ci farà una rassegna, come dicevamo nell'intervento introduttivo, di interventi per la tutela delle acque superficiali finanziati da bandi della Fondazione Cariplo. Grazie Valeria. Grazie Andrea. Eh, buongiorno a tutti, eh, mi hanno detto che eh, il nome Fondazione Caripro è già risuonato qualche volta in sala stamattina e anche al caffè e questo perché ehm, penso che a livello nazionale siamo forse l'unica fondazione di origine bancaria che si sta così tanto spendendo per la tutela delle risorse naturali tra cui appunto la risorsa acqua e in che modo lo stiamo facendo, lo stiamo facendo da, da anni innanzitutto e come vedete ehm, abbiamo fatto un'evoluzione, un siamo partiti dal, dal bando Acque che è lo strumento che più ha sostenuto i progetti che verranno anche presentati qui oggi e tra cui anche moltissimo l'operato del, del CIRF che abbiamo conosciuto proprio grazie alla messa a punto di, di questo bando eh, nei lontani primi anni 2000. Comunque il mando acque è stata la prima iniziativa che abbiamo messo in campo con appunto a cuore la, la tutela della, delle acque superficiali e come vedete in, in vari anni ehm, siamo riusciti a sostenere cofinanziando 82 progetti eh, per circa 18 milioni di euro. Eh, parallelamente era anche attivo un bando sulla biodiversità, eh, in quel caso come poi vedremo dall'esempio che vi porto, eh, chiaramente eh, la maggior parte delle risorse era per ambienti di tipo terrestre ma abbiamo potuto finanziare anche eh, stepping stones e aree umide come ad esempio le, le lanche. Da poco abbiamo chiuso il bando connessione ecologica che invece è, era un po' lo strumento in cui sono confluite le esperienze del bando acqua e del bando biodiversità e appunto eh, cosa c'è eh, di più eh, emblematico che è un corridoio fluviale quando si parla di connessione ecologica, infatti anche in questo bando questo tipo di ambiente è stato eh, ampiamente eh, sostenuto, eh, di questi 92 progetti circa una, una trentina avevano appunto, appunto come tema le, le acque su Superficiali, avevano chiaramente un focus di riqualificazione delle acque superficiali. Quindi anche in questo caso possiamo parlare di circa 10 milioni di euro. Attualmente il bando capitale naturale chiaramente ehm, ha un po' spostato proprio focus ma proprio domani verrà presentato un progetto particolarmente emblematico del parco regionale Olio Sud che è il progetto EcoPay EcoPay Connect, se non sbaglio, se non mi ricordo male e in quel caso appunto il focus è sulla risorsa delle acque, appunto il fiume Olio. Allora, come dicevo, tutto è nato dal, dal bando, dal, dai bandi sulla tutela delle acque. Eh, 82 progetti finanziati, 18 milioni e mezzo di euro. Due erano le linee che abbiamo sostenuto nel corso del tempo. Il primo bando riguardava la gestione sostenibile delle acque superficiali e il secondo la tutela della qualità delle acque. In particolare, la prima esperienza, cioè dal, il bando che è uscito dal 2004 al 2006, era finalizzato anche a sostenere strumenti di pianificazione e eh, di gestione partecipata delle acque superficiali oltre poi chiaramente agli interventi di riqualificazione e qualche intervento di fitodepurazione. Eh, perché questo bando è stato importante? Perché in questo ambito si sono aggregate delle reti intorno appunto a, del, a fiumi e a laghi e poi eh, queste reti hanno attraverso documenti comuni, ehm, eh, sono arrivati poi a concordare interventi che sono stati poi successivamente realizzati. Eh, questo bando ha sostenuto 47 progetti, di cui 19 erano proprio dedicati alla riqualificazione fluviale. Mentre il secondo bando, è uscito dal 2008 al 2011, mentre appunto in parallelo era aperto il bando biodiversità eh, in questo caso appunto come già è eh, stato detto prima eh, abbiamo sostenuto anche strumenti di analisi economica come diceva prima De Carli e eh, proprio un progetto del CIRF è stato finanziato eh, in questo, a questo tema ma eh, molti progetti di riqualificazione fluviale e anche molti impianti di fitodepurazione quindi abbiamo 35 progetti finanziati di cui 17 di riqualificazione fluviale e poi c'erano in totale ho fatto un piccolo calcolo ieri tra tutti gli strumenti di Fondazione Caripro, gli impianti di fitto dovrebbero essere circa una trentina, alcuni dei quali anche inseriti in modo paesaggisticamente, diciamo, bello e sono anche diventati luoghi di fruizione. Adesso vorrei proprio brevemente, perché mi hanno detto che ho pochissimi minuti, descrivervi eh, qualcuno dei progetti che abbiamo finanziato. Chiaramente io non sono un tecnico perciò non, eh, non, non, non riuscirò a entrare nel dettaglio come hanno fatto eh, gli oratori precedenti, però spero comunque di darvi un'idea di, di quello che è successo. Eh, quello che è successo nel, nel comparto del, dei laghi del Sebino è molto interessante perché come dicevo prima in questo territorio intorno alla comunità montana dei laghi Bergamaschi si è concretizzato un, uh, un documento programmatico è una cabina di regia che ha per tutti gli anni eh, degli interventi di riqualificazione eh, di, di questo lago, del lago Sebino, del lago Diseo e del lago Endine Moro appunto concordato eh, e pianificato gli, gli interventi da realizzare. Quindi ehm, questi enti hanno vinto un bando eh, già nel, nel 2005 ehm, che ha dato appunto origine alla cabina di regia e poi eh, successivamente hanno applicato vincendo due contributi consecutivi per la realizzazione Proprio degli interventi che erano stati eh, decisi e pianificati. E in totale i contributi hanno superato il milione di euro. Eh, nell'alto lago di Seo eh, hanno, gli interventi sono stati fatti sia nell'alto che nel basso lago di Seo nel lago di Endine mentre nel lago More è stato fatto l'impianto di fitodeburazione e, la società Graia si è occupata della realizzazione di questi interventi eh, diciamo che in generale gli interventi fatti eh, che appunto vi ho eh, indicato qua in questa, in questa slide eh, sono, erano finalizzati un po' a, a movimentare un ambiente lacustre che era eh, decisamente monotono quindi sono stati movimentati fondali con eh, delle fustaie e delle piante per consentire a, appunto ai pesci di, di riprodursi effettivamente poi si è visto in fase di monitoraggio che eh, questo tipo di interventi hanno dato dei buoni risultati eh, sono stati ricreati delle fasce di canneto eh, delle, delle isole, e delle penisole ehm, artificiali ehm, appunto per creare ambienti adatti alla riproduzione di alcuni tipi di pesci e, in, in particolare nel lago Nell'Alto Lago di Iseo è molto interessante perché è stata eh, ricostituita una pescaia per le anguille che effettivamente poi hanno ripopolato quest'area. Eh, quest anche nel basso lago di Iseo la tipologia di interventi sono più o meno le stesse, forse notiamo che sono state fatte ehm, ricostituite molte spiagge per la riproduzione appunto, di alcune specie etiche elettive e, ehm, e poi sono state fatte anche delle protezioni spondali di cui vi farò vedere adesso la foto, chiaramente con tecniche di ingegneria naturalistica. <coughs> Um, queste sono un po' le immagini, eh, qui vediamo appunto gli interventi di recupero sfondale, poi vediamo eh, in filmato subacqueo le aree arboree sommerse e, e infine eh, la ricolonizzazione delle spiagge e delle massicciate. Nel lago Dendine ehm, ehm, l'intervento principale che è stato fatto era quello di ehm, appunto rimodellare e risagomare le aree a canneto creando anche spazio per appunto il, eh, i cosiddetti chiari per appunto il passaggio dei pesci. Anche in questo caso vedete che l'intervento è, è anche paesaggisticamente molto, molto interessante e ben inserito. Eh, il secondo intervento di cui vorrei parlare è anche in questo caso un intervento emblematico ma per un altro motivo, se prima abbiamo visto che eh, l'ente con cui abbiamo collaborato in un certo senso in tutti quegli anni con tre contributi ha costruito insieme a noi un percorso, in questo caso invece eh, la svolta è stata diciamo, immediata perché la provincia di Varese all'epoca, eh, sempre con il supporto di, della società Graia, ha, ha, ha ehm, deframmentato ehm, il corridoio fluviale che dal, appunto, dal, dal Ceresio arriva fino al Po, all'epoca non c'era ancora lo sbarramento di Villa Serafini, però adesso appunto non essendoci più, quindi mh, un intervento pazzesco perché ha contribuito ehm, fortemente a eh, ridurre la discontinuità fluviale di questo eh, corridoio ecologico. Il contributo è stato di 400 mila euro e ha riguardato il superamento del salto della diga di Creva, cioè una diga di 23 metri che è stato superato con 70, 70 bacini ehm comunicanti, tra cui alcuni anche più larghi degli altri per consentire ai pesci lo stazionamento, una cabina di monitoraggio vetrata che ha consentito di individuare eh, il passaggio di eh, 700 individui nel periodo di monitoraggio e, appunto che sono quelli che vi ho indicato in, nella slide, E infine eh, una, una, briglia, eh, una, scusate, una, una rampa eh, in pietrame abbastanza estesa a Valle della Diga a complementare l'intervento appunto per la risalita dei pesci. Queste sono alcune fotografie, appunto vedete come sono messe le, le vasche, eh, le, le rampe di salita e si vede il passaggio dei pesci nella, nella cabina. Ecco, Adesso invece ho voluto... Mh, 5 minuti ce la faccio? Allora, ehm, non, non è solo Bando Acque come dicevo prima che ha sostenuto... Non è solo il Bando Acque che ha sostenuto eh, interventi di riqualificazione fluviale. Eh, appunto, Il Bando Biodiversità non aveva questo focus ma è capitato appunto, che ci fossero ottimi, eh, ottime realizzazioni come questa ad esempio della Lanca di Runate eh, in provincia di Mantova. Stiamo eh, ancora nel Parco regionale Olio Sud, quindi è un parco che sto citando parecchio per Fabrizio Malaggi che è qui in sala. È il Bando Biodiversità 2010. Chiaramente l'ottica era in questo caso di ricostituire degli habitat, eh, eliminando specie all'octone a favore di specie eh, autoctone, ma eh, ciò ha chiaramente eh, ehm, presupposto anche interventi di ingegneria naturalistica per eh, riattivare le risorgive che, erano, eh, che alimentavano appunto eh, questa lanca. E la cosa positiva che è stata riscontrata è che eh, l'eliminazione di, di queste specie infestanti e la sostituzione, appunto, con con specie diverse, o comunque l'affermarsi di specie diverse, ha tra l'altro eh, aumentato la capacità autodepurante di, questa, di questo piccolo specchio d'acqua. Per quanto riguarda invece il bando connessione ecologica, come dicevo prima, sono una trentina i progetti su quei 92 che vi citavo, che, eh, che possiamo dire che posso affermare, da eh, responsabile dall'epoca del bando acque che ancora trattano appieno di, di, di riqualificazione fluviale di acque. E uno di questi è ehm, questo del, del Corridoio Ecologico ehm, sempre del fiume Olio, adesso però siamo in provincia di Brescia, nei tratti tra Edolo e Breno, quindi siamo abbastanza su in montagna. In questo caso con un contributo di 285 mila euro eh, sono stati fatti appunto interventi di riforestazione e riqualificazione forestale, tra cui eh, rimboschimenti e fasci, fasce spondali ripristinate o eh, riqualificate, anche in questo caso frammentazioni eh, classiche, trattandosi appunto di un corridoio fluviale e creazione di rifugi per, per pesci. Ovviamente essendo un, un bando idri, ibrido, quello della connessione, erano previsti anche interventi per, per la fruizione e eh, interventi anche diciamo, a terra, e non solo eh, sulla, sulla riva del, del, torrente, del, del torrente, del fiume e finisco, eh, quindi dove staccino i tempi, eh, tutte queste informazioni eh, le trovate all'interno di una banca dati che si chiama OB Green, che è uno dei database che la fondazione mette a disposizione eh, e che contiene eh, appunto i progetti finanziati nell'ambito dei, dei, dei bandi naturalistici. Qui dentro dovrebbero esserci 300 pro, ehm, ci saranno diciamo, eh, tutti i 300 progetti finanziati nel corso di questi anni dal 2004 quindi al 2018 eh, il valore è di 57 milioni di euro e gli enti sostenuti sono stati 150. Intendiamo chiaramente come, ehm, come capofila. È un, è un, database molto semplice, di facile consultazione e qui dentro ehm, troverete già referenziati tutti i progetti dei bandi acqua, biodiversità, connessione e prossimamente capitale naturale e eh, oltre a una descrizione generale delle attività fatte c'è anche una sezione dedicata agli output in cui vengono quantificate e eh, descritte eh, le, realizzazioni, le realizzazioni fatte. Eh, ci sono anche delle immagini eh, e chiaramente è possibile anche scaricare i documenti qualora l'ente eh, li, li abbia caricati. Eh, L'unica cosa è che non tutti gli enti eh, eh, compilano, quindi non tutti i progetti sono compilati, ma il nostro auspicio è anche lanciando un messaggio qui che chi ancora non l'avesse fatto, se vuole eh, appunto aiutarci a popolarlo, siamo ben lieti per poi avere un database che sia un patrimonio eh, tecnico e culturale sul, sulle acque, sulla biodiversità che possono, di cui possono fruire tutti. Ci sono molti studenti in sala, quindi penso che possa essere uno strumento interessante soprattutto per loro. Grazie mille Valeria per averci fatto vedere una piccola parte, diciamo, dei moltissimi interventi finanziati dalla Fondazione negli ultimi anni. C'è spazio per un paio di domande dal pubblico, nel frattempo io vorrei comunicare ai padani che purtroppo Isola Serafini per ora c'è ancora? Lo sbarramento intendo, lo sbarramento di Isola Serafini c'è ancora, quindi insomma, se qualcuno vuole dedicarsi alla rimozione di Isola Serafini c'è cioè, spazio, ecco. Sì, no, sto scherzando, con... ti, lascio, ti lascio ribattere per descrivere. Per... Qualche domanda? Nessuna domanda? Vabbè, comunque avrete tempo durante questa giornata, no? tu rimarrai qua. Se qualcuno vuole, vuole sapere qualcosa in più, eh, sei riuscita a convincere qualche altra fondazione in giro per l'Italia a fare programmi analoghi.